Ciao a tutti ragazzi oggi vi porto un video dove vi spiego e vi faccio vedere come aprire il bunker 11 su warzone come prima cosa bisogna sapere che le fasi per aprire il bunker 11 sono tre ovvero bisogna trovare uno dei tanti telefoni che squillerà su warzone il quale ci darà tre numeri in russo e poi dovremo decifrarli bene la fase 2 invece è andare a rispondere ai telefoni che hanno quel numero Bene, la fase 3 invece è aprire il bunker 11. Adesso vi mostrerò una mappa che ho preparato per aiutarvi. Allora, vedete, ci sono dei puntini rossi, dei puntini blu con dei numeri e la posizione del bunker 11. I puntini rossi sono, secondo noi, provando e riprovando, i telefoni che danno una maggiore probabilità di risposta, ovvero ci diranno i tre numeri per la fase 2. Come detto in precedenza, questi tre numeri saranno in russo, ovvero il telefono squillerà, parlerà in russo, poi avrà un segnale acustico, come potete sentire, e vi darà una sequenza di numeri. Per capire questa sequenza bisognerà o imparare i numeri da 0 a 9 in russo, oppure trascriverci la pronuncia esatta su un foglio di carta. Adesso, per semplificarvi la cosa, eh, vi mostrerò quella che ho usato io. Nella fase 2, una volta che abbiamo preso la sequenza dei numeri, dobbiamo seguirla, ovvero se la sequenza dei numeri è 1, 0, 8, bisognerà andare prima al numero 1, poi al numero 0 e poi al numero 8 e rispondere ai telefoni. Quando risponderete ai telefoni, se vi darà subito il codice MORS vuol dire che siete stati i primi ad ascoltare quel telefono. Se invece parlerà e poi vi darà il codice MORS vuol dire che è già passato qualcuno quando avrete risposto a due telefoni e andrete a rispondere al terzo alla fine del codice Morse ci sarà un feedback se il feedback è positivo ovvero come sentirete adesso vuol dire che il bunker si aprirà se invece il feedback è negativo come sentirete adesso vuol dire che avete sbagliato la sequenza devo dirvi un'ultima cosa praticamente eh, la sequenza può essere eseguita da tutti i giocatori in team però ogni giocatore ha tre slot per i numeri ovvero quando un giocatore risponderà al telefono diciamo 0 lo 0 gli andrà nel suo slot immaginario 1 poi risponderà al 9 e all'8 e quindi avrà tutti e tre i slot occupati quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che se vi separate e il giocatore 1 risponde al telefono 1 il giocatore 2 risponde al telefono 0 il giocatore 3 risponde al telefono 8 non avrete completato la sequenza perché ogni giocatore dovrà completare la sua sequenza cioè il giocatore 1 dovrà rispondere a tutti e tre i numeri della sequenza ovviamente basta che un giocatore avrà la sequenza completata per aprire il bunker non c'è bisogno che tutti quanti i giocatori in team abbiano la sequenza completata quindi una volta che il giocatore 1 completa la sequenza potrete andare ad aprire il bunker detto questo vi auguro una buona visione e grazie a tutti per avermi seguito dentro a cannone eh? si sì, sì. non ma si fanno qualcosa si vede queste fratte si uno vede perché? porca No, devo correre, devo correre. Tanto ci sarà qualcuno già? Non c'è nessuno. 5 secondi. È questo? Ok. Sto cercando un mezzo. Sì. 9, 2, 7. il 9. Sta qua, eh? Eh, io non dice eh, se la, la dire, io torno de a decovero. Sinistra, dentro, oh, eh, eh, No, me ne stanno, Blasco, torna a rispondere al telefono, ma che a sbagliarsi, dai. Dai, vai. dai. No, arriviamo tardi. sta qua, ti ha finito. M... No, l'ho porto. Ok. Finito. Ok. Lo star mezzo. Eh, stavo sotto al cuore Cioè, dove mi preso quel cuoio? per due, so. aspetta che mi, mi impizzo. Due stava qua, Guardo più a questo qui, ti ricordi? Si muovo laggiù Guarda più a mezzo eh? Vai Ormai del mio visto <ride> oh, Ho mille metri Camino davanti a noi eh Sta salito davanti a noi Un altro qua davanti Davanti a noi Atterrato Dietro. Vabbè sono finiti i colpi, sono fino a reato eh. passa davanti e vattene Via che sei entrata all'incontro, però Hai aperto? Devo solo non rispondere al telefono Cioè si canciti tuomba che non c'è nessuno Infatti non c'è nessuno squilla Ok ma sì, preso ti davanti Esci eh? sì, da davanti non da più No appreso Vai Ah è porta. C'è pure il giro. Vai, vai, vai, vai. Vado sotto l'aereo con lo schiattato? Sì, sì. No, alla sua destra l'ha fatto. Mm. Che c'è se dovesse andare a portarla davanti. Per entrare sotto, vai, eh, vai. Oh, Mamma mia, stai a mezz'altra strada però. Io, eh, oh, oh, oh, oh, Ok, passa dentro, passa sì. dentro. Eh. non lo vedo più vabbè forse meglio così ma c'è <ride> <lo vedo. ride> me io <ride> dove ah, vai lì vai lì oh! scendo scendo scendo, scendo. Oh. dentro ecco ecco ecco ecco no no no no no tempo no no no no Sono no no no no no no no no grande no no no no no no no no no no dai, no ma... Verde verde, verde, yeah, ma ha fatto la canzoncina che è tutto ok. Esci fuori, esci fuori. Dai, dai, dai, dai, dai. dai Vai. Pinga, pinga. Poi, 7 minuti per prendere... I tre sì, l'abbiamo fatti? Sì, si si si sì, sì, sì, sì mandato okay. mi ha dato l'ok, mi ha tiri di... Dai, dai. Non posso mettere delle piastre, io. qualcosa, io c'ho un cazzo. Sempre. ho due piastre, cioè. Una mano, me metto. Una mano, non metto è una tala di ricarica c ho 60 secondi no no te devi bomba a te eh non c'ho più i corpi. vabbè te già stanno lì a aspettare sì. eh si sì, si sì. c'è sta gente che si è tutta la partita là ah vamo così vado là apro il bunker e poi mi levo quando si apri ti entrava fammi provare ah no capite Eh si sì. No no io sicuramente riesco a aprirlo però era per fatta la mia a te Perché sennò no andava avanti io ad aprirlo mi ho ammazzato Oh si sì, stanno ancora non ha craccato Monta pronto ha finito Ma... Ma crackato, è. È i colpi però blasco Porca soglia porca Porca Ancora C'è cioè, stava guarda la gente va dritto va su va su va su va su dentro Vai vai vai buttate buttate buttate dammi i colpi ce l'hai qualche corpo da R, qualcosa? eh vedo aspetta pure mi hai i caricatori mette mi ha pure. aperto la mappa di merda? oh e ti è. eh c'è sta un team Ho eh? Tutto. tocca passare da sopra andiamo come va da tutto? in modo tu che cazzo. fai? c'ho un caricatore io metti in silenzio di tomba se ce l'hai? si sì, è pure un cecchino guarda che sta si sì. sta lato, su, da... sui pompieri Ok No, no, non sto No, ho so, so, so, so. no, preso tutti e due, dai, dai Luce verde, luce verde Sesta apri Dai, dai, dai, dai, ti copro eh, Non c'è più armi Vai, vai, vai Mamma mia quanto è lento Dai Vai, vai Vai, entra, entra, entra, entra, entra. Eh, E eh, che cazzo Oh, eh, Andiamo, va, eh, Era pure pure che amovata, eh, Vai amovata, è amovata, Ho preso un amovata, è amovata, è amovata, è amovata, è stanno le amovata, è amovata, è Qui che amovata, sta bombardamento Mi avvia il computer Lo stanno i progetti? Eh, nella stanza in fondo a destra a destra si sì. ma questo che è? inserisci il codice di Nemico qui ci sta No, fatto il, due. il countdown non mi fa aprire Sì perché ho riavviato il computer eccoli sono uguali arrivano eh dai che gente? per evitare sei stata nucleare dai tu sta trovamolo sì. Eh lo sto a cercare. Eccolo qua qua qua. Eccola, no, no, no, no, no, Ma che so questi vai. vai, vai, vai, vai, oh. te copro. C'è il pulsante. Ah, tocca cavallo Tremi, <gasps> Premi, premi. Occhio in alto. Premi il pulsante rosso scintillante. Vai, vai, vai. Yeah. Spero che la nostra esperienza vi sia stata d'aiuto. Grazie a tutti. Ciao! Sì.